Ciao, brava gente, per questo tutorial ci serve Gigio e dita fatti vedere, ci servono loro due, ci serve dai, bravo Gigio, dai, bravo. Aspetta, aspetta, un po' di ciccia da far andare. un bicchiere di vino, io preferisco il bianco il mio cucinino vi metto il video qua se volete vedere da cosa l'abbiamo fatto sul quale mettiamo questa piastra adesso prendiamo le dimensioni del pane sto oh. chiedendo ancora finita di scongelare faccio dei panini con quella, poi per me ci metto della salsa barbecue, poi ci serve un acciarino che voglio provare ad usare per accendere un bruciatore d'alcol, il bruciatore d'alcol, che è questo, e l'avete già visto che ho visto nel video dove facciamo quella lì, questo è il bruciatore d'alcol. Nel mentre che la carne va, parliamo di questo bruciatore pirolitico, Vediamo come funziona, magari proviamo a farlo partire con un po' di pelle e poi spoilerò che voglio fare una sfida tra questo e quest'altra versione della quale di nuovo parliamo mentre che la carne va, poi ci serve un Ranger Grip 78 per tagliare la città e uno svizzer che voglio provare ad usare come forchetta piatti di carta, plastica sono carta go go, perché sono un roba. carta gogo perché sono un pasticcione allora cominciamo Dietro spettacolo. Cruciatore d'arco come funziona? Sono due? Paratoli che si incastrano, poi se l'incastro non è perfetto basta ovalizzare uno dei due, vi consiglio quello piccolo anche per una questione stessa poi ci fai dei fori qua con il punteruolo vittorino e poi il resto, se volete, ve lo guardate mentre abbiamo fatto quello. Comunque, come funziona? Allora, questo lo mettiamo qui, lo devi caricare di alcol. di qua non è forato. L'altra volta con mio fratello abbiamo avuto 45 minuti buoni. Se non ci vuole, di autonomia. Adesso l'autonomia la passo un po' metto meno adesso mi viene difficile non voglio spostare la telecamera quindi state sulla fiducia non ne so, sì, forse un po' di meno ma avremo comunque per l'autonomia adesso voglio provare ad accenderla anziché con l'accendino struccando una scintilla con questo quindi togliamo provvisoriamente un po' di roba in modo da agevolarci un po' meglio che. Vabbè, proviamo tutto. Allora, proviamo. La fiamma non si vedrà purtroppo perché la fiamma dell'acciaio è così. Però ve lo garantisco io con la mano e poi ci metto le sponde. faccio a cuocere. Questo è un acciarino che ha anche del manierio. Quindi devo, devo guardare di prenderla mila sopra la barra di fario Non parte. niente, quindi abbiamo stabilito che con l'alciarino non si può far partire un bruciatore ragazzi, allora prendiamo questo pezzo di carta prendiamo un pezzo, la carta si strappa per lungo, nel senso che srotolate, se voi strappate di traverso non funziona nessuna carta. Se invece volete fare una striscia la prendete nel senso di srotolare, anzi facciamo il Io la prendo, la posso strappare solo in questo senso qua, facciamo la prova. questo lo spacchiamo per traverso e vedete che va storto casualmente si gira così se io voglio una striscia la posso fare di qua adesso passi sono i due veri vabbè adesso abbiamo questa striscia questi li teniamo come voglio ricordò io accendo così mi fa comodo poi lo butto per terra la pesca Bene, l'alcol per precauzione lo mettiamo finale, in un posto dove non può cadere. Adesso mettiamo le sponde. Ah, forse si vede un po' la fiamma, non lo so. nero dietro è apprezzabile, senza che mi dite il mio Mettiamo le sponde. vado a sistemare sopra la piastra un po' di suggia questo lo devi fare bene e subito perché poi è tutto caldo e eh, un peso di dolardi rotto io vorrei che colasse sopra qua che ho messo un bello spessore di carta ci siamo possiamo cominciare ogni tanto a prendere un po' di cizia per farla andare cominciamo con la prima e vediamo come viene e la prima è per i caglietti la carne è purtroppo è ancora un po' congelata Allora, mentre che vi va, come promesso, cominciamo a parlare di questo bruciatore. Questo bruciatore di per sé è già pirolitico, perché io lo riempio con il fede, così. Poi, vabbè, classico cucchiaino d'alcol, tappino d'alcol, oppure io come sistema ho trovato anche quello di mettere... Vabbè, non ne parliamo, comunque lo accendi. L'aria primaria entra qua, poi viene aspirata l'aria secondaria e qua si forma la classica fiamma da gas, di esempio, pirolitica. Questo pezzo aggiunto è perché l'aria secondaria la preriscaldi in questa camera che va a formarsi, dopodiché uscirà da qua sotto e faccio la fiamma. Poi, ecco, intanto sento cominciare un pochettino di rumorino qua, che è un'ottima notizia. Che versione è questa? Per provare, allora, questa dovrebbe essere intercambiabile perché è la versione praticamente di quel bruciatore però a biomassa anziché avere solo i fori qua, questo contenitore interno, l'ho forato anche dentro dopodiché qua l'aspirazione l'ho fatta alta, non bassa come nell'altro nell bruciatore perché voglio darmi la possibilità di usare con l'alcol questa base qua mettendo l'alcol qui, questa quantità è più che sufficiente per cucinare come faremo oggi ne ho messa anche di meno, ho che dentro un barattolo come questo e meno alto addirittura comunque sia ho fatto l'aspirazione qui che corrisponde a un'altezza che può alimentare secondo me poi proviamo sia l'aria secondaria nella camera che va a formarsi qui sia l'aria primaria perché adesso insieme a voi aggiungeremo perché bisogna facciocare un po' di i quindi aggiungeremo i fori che mancano qua sotto per portarlo sotto il livello dell'aria primaria quindi mio Fido Svestia, ho già cominciato ad abbassare la linea per conto mio però che ne siamo arrivati qua, guardate solo con che facilità il punteruolo riesce a lavorare, poi allargo, poi un altro qua sotto e poi allargo, un altro qua sotto e allargo, qua sotto e allargo, l'arco, e qua ci siamo già arrivati. Allora, verifichiamo l'altezza, più o meno starà così. Allora, l'ultima fila di fuori è a filo con questo, non mi basta, perché deve essere più libero, perché qua lo spazio è poco. Allora, io voglio che possa aspirare da sotto l'aria primaria e quella secondaria da qua, aggiungo ancora una fila. Il fatto di avere più fori agevola quando usi l'arco qua dentro, quindi aggiungiamo una fila, e mentre la carne comincia a spregolare per bene. Comunque, allora, l'altezza è questa, per capirci, questo è il primo foro dell'ultima fila che farò. Questa altezza fa di alcol su un diametro più grande, perché ricordo che la differenza è questa, quello che è Quindi, secondo me, è sufficiente questa quantità di alcol, poi comunque l'alcol consente la ricarica spontanea e quindi continui a funzionare in quel modo lì. Ma la vada ti prendi. Se sei a casa come oggi ti prendi delle pizze da forgiaiolo e.. Il tutto comunque andiamo avanti. Adesso faccio la seconda fila Magari post produzione, velocizzo o, o taglio, non lo so. Sono 8 fuori perché ho continuato come avevo fatto vedere nel video. Che ho fatto quello lì: 1, 2, 3, 4. Poi fai in mezzo, poi scendi di riga. Fai in mezzo agli altri. Vediamo se stiamo andando bene. Allora. L'altezza del foro è appena al di sotto del piano qua, quindi andiamo benissimo. Magari questa riga la facciamo più finta. Quindi aggiungerò un foro qua e là alla stessa altezza senza che comporta un abbassamento, però che agevola un po'. No, proviamo così quindi adesso è chiaro il concetto il bruciatore il tirolitico deve avere un'aspirazione da sotto Dai, si deve scaldare il materiale così comincia a emanare biogas una volta che c'è questo biogas puoi innescare la cosa come lo riscaldi? versando dell'alcol, e incendiandolo oppure in un altro modo che ho trovato nel quale adesso non ce l'ho dietro ma prendi uno, io uso quelli ecologici quello per accendere la stufa, quei cubetti lo metti attaccato di qua perché non devi incendiare il pellet, devi scaldare il contenitore che scalda il pellet che emette il biogas, allora a quel punto essendoci qua ancora fiamma perché c'è quel cupetto, il tutto viene agevolato dal fatto che io lo metto sotto una zona larga qua. Questo è così brutto perché l'ho fatto comunque il coltello, con un dito per intenderci. Poi qua ho slabrato, lasciamo perdere. <ride> l'ho fatto. La lama che ha fatto sta roba qua ho eh, avuto bisogno di cure però l'ho fatto con un pictorino bene, vediamo un pochino, adesso questo io oggi volevo provare ad usarlo come forchetta forchetta prensile, tra l'altro quindi ovviamente l'ho preparato, in una finta uscita non è che sono uscito così almenchia, il coltello l'ho lavato, allora faccio l'osso, posso provare a prendere dall'osso, vediamo un po' e diamo una girata, ok poi i singoli pezzi li prenderò così per capirci sempre a portata di mano uno di questi io il giunto qua non lo lubrifico mai perché non ho mai richiesto di essere lubrificato in questi tre anni questo coltello è abbastanza massacrato adesso quello che dovrò fare sarà comprare una molla perché se lotta la molla della forbice quindi bene quindi l'acciarino alimentare gigio comincia a sentire l'odore della carne che va gigio bello, bello dopo facciamo eh, non toccare lì eh. mi raccomando eh. bello ah, ma ho già già già ho già già già già già già già già già già già a preparare la tavola il sacchetto aperto a modo così mi fa da custodia ancora anzi, voglio fare il duro no, va sì, vabbè allora. Questa è una versione cittadina del busca. Questo, quando, quello, quello che metto qua non è per te, eh, mi a eh. Allora, adesso devo cominciare a scorgelare un po' meglio anche il pane, perché sono qua. È già quasi arrivato. Comunque, lo metto qui. Poi lo giro. Ah, cosa stiamo per mangiare? Vedi, vedo, vedo. No fa schifo se mette il naso nel piatto eh, eh, c'è un odorino eh. questo cane lo adoro anche l'altro lo adoro, in realtà con la mia famiglia vabbè ah. allora, che si nasconde vedete un po' che mi dica eh patata allora, padre ho preso una discreta temperatura questa carne qua la prima la diamo a voi, è eh, promesso però la facciamo la prezzare prima che la diamo anche perché io per me voglio un po' più di, di grasso già sciolto che condisce già non metto condimenti perché così posso darla a loro almeno che me la cuocio di troppo. Ah. facciamo il team, buon Natale ragazzi no! Non mettere il piede qua eh. Sentiti mortificato gli ho già dato da mangiare prima perché non volevo che erano disperati però mi sa che allora Ah, ah sì magari ancora un po' nel cuore che nel frattempo lì si affumica anche con l'odore di calma quella che farò dopo ci sarà già un po' più di cinzette eh ragazzi ma che ci frega noi del lockdown eh? compagnia bella cibo buono che mi scherzo io viva il lockdown eh, eh per se... guarda tra questo è un sexy show per l'umano Penso che siamo allo stesso livello di interesse. Vediamo <ride> allora. allora. ancora una rigirata. Questa la cuociamo un po' lentina. Allora, magari questo lo lascio aperto pronto. Allora facciamo una cosa. Facciamo come quelli che fanno le cose nel, nel pulito. Quindi facciamoci una bella tovaglia giusto? mica siamo fuori che facciamo le cose su un ceppo <ride> no, nel senso, dai diamo un po' di decoro questo è il video di Natale, ci va una bella carta rossa o il coltello rosso che poi il rosso va a Capodanno, però dopo Natale rosso oh. così poi così la forchetta il coltello Caro sto set di posata, i miei due figli amici, poi trovaglioli, adesso giro la carne di nuovo pulisco la fila, l'importante secondo me è pulirla tutte le volte, questo per la, è già comodo di per sé avere una cosa presa, almeno evitare di zozzarla proprio tutta, quindi se la pulisci tutte le volte eviti che ti colano un granaggio giù, un granaggio nello snodo. Va, credo che... Mm. ci è finito un po' di grasso ah, che roba bene. vediamo un po' se il cuore è vero che è scorgelato pare vale di sì oh, si è rotto ho sentito anche morbido qua dietro deve aver preso un po' di cicciola a casa vabbè invertiamo, facciamo che il, so il sopra è questo, l'otto e il sotto è questo po'. qua facciamo il piatto dove mettiamo il pane pronto adesso scongeliamo questa vorrei lasciarla scongelare così, che però più fresca. questa è una baguette che ho preso al Penny, perché al Penny hanno L'ottima abitudine secondo me è di mettere le bagette del giorno prima in ottata a mezzo presta. Quindi se tu la prendi per congelarla dopo è come solo che fosse vecchia dalla, sera alla, dalla mattina alla sera. Allora, questo poi mette a posto il mu? quindi adesso proviamo a scongelare, a fine di scongelare bene questo. Questo è il piatto del pane, il dito devi gestire. Gestisci, gestisci la pane. Allora. Questa la mettiamo qui che può servire. Allora, Sei mangiata? il secondo bicchiere perché sto vedendo sto vedendo un eventuale imprevisto al fatto che prendo un bicchiere in più allora questo è il pane no no ok andiamo un altro piatto abbiamo visti magari sta roba la fredda anche il pelle ah, così ho un po' di spazio anche questo non lo uso e oh, okay. adesso abbiamo lo spazio per la carne quindi. per sicurezza che sia per cotta ce l'ho ancora una mezza girata anche se non la fa mi sembra mi sembra decisamente a posto, Rigiriamo anche il pane ci siamo quasi, il eh, mio patate bella. facciamo un panino un po' più piccolo per cominciare così vediamo un pezzo di questo Prima. Prendiamo la seconda. allora adesso tagliamo i pezzettini e cominciamo ad andare a mangiare i pupetti quindi è la prima volta che lo uso come forchetta grossolano perché tanto poi dopo con le ossa mi sono trovato un giochino nel quale io tengo in mano l'osso e lo faccio mettere pian piano al cane quindi è per quello che taglio molto largo bene la forza perché rischio che taglio il piatto sotto è quello è il problema non è che il coltello non taglia, è che devo andare piano io praticamente il gioco che dicevo prima qual è? io adesso divido in due io tengo così e il cane mi, mi mangia dalle mani fino vicino all'osso adesso qua è solo un armo quindi questo va già bene da essere separato e lo mettiamo qua un arbo più la valigia eh lui è stato un po' questo è tutta ciccia era solo un po' di nabolo confuso quindi vediamo un po' questa com'è Questo lo uso per pulire la pizza, perché sennò lo faccio andare 50.000 foglietti, questo ormai è andato, lo mettiamo qui che poi mette a posto il blu. Giusto per evitare che il cane sia una mastica. Perché poi il cane senza odore sia una mastica. E questo è il mio tovagliolo Qui ah, volevo fare un piatto. Per le ossa con le quali giocare dopo che è e lo mettiamo qua sopra bene, cominciamo ad andare a mangiare i pupi Così non è neanche tanto divertente. A Gigio ho insegnato a fare terra ieri, poi facciamo i video ve lo mostro quanto è diventato bravo. Ancora adesso questo è l'altro pezzo con l'osso. No, eh! Adesso mi tocca un po' di salita le mani. Per i più schizzinosi cambiate video perché chi ha cani queste cose le fa a cani e, e li vive in un modo come si deve chi ha cani e li tratta come se fossero estranei no com'è la situation? Oh dati una mossa a cuocere che sei il mio panino ragazza a proposito mica tu parca, non possiamo pensare di aprirlo Ho detto prima, eh, non sbaglio. Sì, ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, ormai avete visto tutto. Interrompiamo qua così mi spuma la serata. Ciao!